andiamo a prendere Genesi, capitolo 1, versetto 26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia domino sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò ad immagine di Dio, li creò maschio e femmina e Dio li benedisse e Dio disse loro siate fruttiferi e moltiplicatevi riempite la, terna, la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare sugli cieli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra Amen io potete sapere allora oggi parliamo della coppia ci sono coppie che sono coppie buone, ci sono coppie che sono coppie scoppiate, ma sempre coppie sono. Io ho individuato tre tipi di coppie. Quelle che non si possono vedere, quelle che si amano e non si possono vedere, e quelle che si amano e si possono vedere. <ride> ok, fatta questa premessa, vi voglio ricordare che domani è Natale. E eh, oltre a festeggiare eh, Gesù, il compleanno di Gesù, non la nascita di Gesù, perché Gesù una volta sola nasce come una volta sola è morto, ma noi vogliamo ricordare questo evento storico perché ha fatto il cambiamento. Cioè non esiste nessun uomo sulla Terra che abbia potuto, fare, eh, abbia potuto imprimere eh, il suo nome su tutta l'umanità. Va bene, né Buddha né Maometto né Confucio, nessuno ha toccato il mondo come ha fatto Gesù, Pur per pure i musulmani okay, onorano Gesù in un certo senso, perché anche la loro religione tra virgolette viene dal cristianesimo ebraismo eh, quindi Gesù ha cambiato la faccia della terra, credo che su 7-8 miliardi di persone sul mondo, minimo Minimo, minimo, sei, e forse sono poco, credono in Gesù. Quindi, premesso questo, dobbiamo ricordare che Gesù è nato in una famiglia. Va bene? Non è come qualcuno vuole intendere che era una famiglia strana, perché Gesù, Maria ha avuto Gesù da qualcun altro, poi Giuseppe se l'ha per appa perché l'ha dovuto adottare, no. Ok, è vero, Gesù è nato dallo Spirito Santo, ma Giuseppe era padre a tutti gli effetti. Cioè legalmente era papà. La prima coppia che noi vediamo nella parola di Dio, nella Bibbia, è quella di Adamo ed Eva. Ricordatevi, ve l'ho sempre detto, ma ve lo voglio ricordare, la prima istituzione che Dio ha creato è la famiglia. Marito e moglie. È la prima... La, è la base del cristianesimo, dell'ebraismo è la base dell'umanità intera se non c'è la famiglia non ci possiamo essere noi non c'è eh, coerenza con le cose che create la prima, la base, il fondamento non è la chiesa è la famiglia tant'è che la famiglia deve essere ehm, in un certo senso messa prima della chiesa però non, eh, non mi non mi, ehm, non mi fraintendete Ok, la famiglia deve essere portata in chiesa ma la famiglia deve vivere della chiesa e la famiglia deve vivere prima di tutto della presenza di Dio perché? perché se voi ci fate caso nella Bibbia tutte quelle famiglie che eh, non hanno funzionato bene hanno poi portato problemi alla loro discendenza perché vi prende Adamo ed Eva? perché c'è stato un momento in cui un ingranaggio si è rotto e quell'ingranaggio rotto ha portato problemi a noi che siamo i figli di Adamo ed Eva, ok. Quindi, quando noi parliamo di famiglia, parliamo di qualcosa che è istituito da Dio, ma deve camminare secondo le regole di Dio. Adamo probabilmente aveva dimenticato in un certo modo di dire ad Eva: Guarda, che quella cosa non la dobbiamo fare. E questo ingranaggio rotto ha fatto sì che eh, noi tutti potessimo morire nel peccato quando non eravamo in Cristo, ora che siamo in Cristo, amen. amen. amen. Gesù ha riparato quell'ingranaggio per noi e noi siamo. Vivi grazie a Gesù, ma nella famiglia c'è la base, quando c'è qualcosa che non funziona nella famiglia anche i figli sballottano, sono, non funzionano più, non funziona più eh, la nostra generazione, la, la, la generazione futura, quella che avviene dopo, tant'è che la stessa parola di Dio ci dice che ci sono maledizioni che vengono dagli nostri antenati. Perché? Qualche cosa è andato storto in un momento storico delle nostre, dei nostri antenati, per cui ne piangiamo anche noi. Dici, non è vero. Sì che è vero, ve lo dico, perché io vi posso dire che mio nonno era miliardario e si è giocato tutto alla slot machine. E io ora sono povero, perché mio nonno si è giocato tutto alle slot machine. Ok, quindi quella maledizione è ricaduta su di me. Ashtura potessi essere ricco e invece no, non era miliardario mio nonno tanto per essere chiari e puntigliosi. Ora Matteo 1,18, ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non, aveva, eh, non voleva esporla in famia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendogli, Giuseppe, figlio di Davide, non, te non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito da lei è opera dello Spirito Santo. Mi voglio fermare un attimino qua, perché nella versione di Odati, tutte le parole che sono messe in corsivo sono parole aggiunte eh, dal traduttore per farci capire meglio il senso del discorso quindi eh, al versetto 20 dice non temere di prendere con te Maria come tua moglie questo come non c'è nell'originale ok? quindi andrebbe letto non temere di prendere con te Maria tua moglie ok? perché già erano marito e moglie anche se ancora non avevano consumato mi pare che ve l'ho spiegato una volta già la promessa fatta erano a livello in cui venivano già considerati marito e moglie Ci siete? Amen. Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta che dice Ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. E Giuseppe destatosi dal sonno fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. Ma egli... Non la conobbe finché ella partorì suo figlio primogenito al quale pose nome Gesù. Vi voglio far notare l'ubbidienza di Giuseppe. Abbiamo parlato di famiglia. Come Adamo nella sua disubbidienza, Adamo ed Eva, nella loro disubbidienza hanno provocato un danno a noi. Giuseppe, nella sua ubbidienza invece ha provocato un bene per noi. Va bene, dice: Sì, ma Maria lo stesso avrebbe concepito, lo stesso avrebbe avuto Gesù? Sì ma non era così perché probabilmente eh, Maria sarebbe stata lapidata anche se eh, Giuseppe, eh, Giuseppe voleva evitare questa infamia ma una donna incinta senza marito era morte sicura ed era un grosso problema Giuseppe ha obbedito, ha preso con sé Maria la, come sua moglie e l'angelo ha detto a Giuseppe di chiamarlo Gesù non lo ha detto a Maria è stato Giuseppe che ha dovuto mettere il nome Gesù al figlio, ok? Perché così stabiliva che era suo figlio, che la decisione era sua, che doveva essere il figlio di Giuseppe. Vedete come un'ubbidienza in famiglia può benedire i figli e può benedire tutti coloro che poi eh, vivono in conformità a quella famiglia. Amen. Ma... La cosa incredibile è che, è che anche i fratelli di Gesù, seppur ehm, diciamo così, eh, un po' ehm, come si dice, la testa ce l'avevano eh, sconquassata, ve lo dico in italiano, perché avevano invidia di Gesù, gelosia di Gesù, lo volevano, tra virgolette, hanno tentato pure di, di, di, di farlo morire. Dopo che Gesù è risorto, tutti i fratelli e tutte le sorelle si sono convertite. Persino Giacomo, il fratello del Signore, è diventato eh, il capo della Chiesa di Gerusalemme. Non Pietro, non Paolo, ma Giacomo. Vedete come l'ubbidienza di Giuseppe ha trasformato una casa. Ha trasformato una, una famiglia, non solo una famiglia, ma tutti quelli che poi eh, a questa famiglia si sono identificati. In questa famiglia si sono identificati. Amen. Io vi voglio leggere un brano che non ho scritto però lo trovo che sia interessante. Eh, si trova in eh, 1 Corinzi 7, versetto 12. Se un fratello ha una moglie non credente e questa acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. Anche la donna, se ha un marito non credente se questi ha ad abitare con lei, non lo mandi via. Perché il marito non credente è santificato dalla moglie e la moglie non credente è santificato dal marito. Altrimenti i vostri figli sarebbero immondi. Che cosa vi voglio dire? Che nella famiglia... Questa è la famiglia dove vi dicevo che c'è divisione, c'è una forma di divisione spirituale, anche se si possono amare. L'amore prescinde dalla fede, la fede fortifica l'amore, ma due persone si possono amare anche senza avere fede. Nel mondo ce ne sono tanti che sono sposati, si amano, ma non hanno basato il loro amore su Cristo, va bene? Quello rende il matrimonio um, fragile, è salvo quando c'è Gesù. Ma in una famiglia ci può essere la moglie o il marito che sono credenti, mentre l'altro non crede. E allora per amore, l'ubbidienza del coniuge credente, santifica anche il marito. Fa sì che la presenza dello Spirito Santo sia in quella casa e anche il marito possa essere toccato da quella benedizione. E col tempo il Signore ci promette che ci sarà liberazione. Quella santità scende in maniera tale che tocca anche i figli. Amen. Amen. Gloria a Dio. Genesi 7.1. Allora l'Eterno disse a Mosè, entra nella tua arca con la tua famiglia, perché io ti ho visto giusto davanti a me in questa generazione. Così Noè entrò nell'arca con i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, a motivo delle acque del diluvio. Che ho, di... ho detto Mosè? <ride> allora l'Eterno disse a Noè, dire la persona accanto a te, Noè. Amen. Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto davanti a me, in questa generazione. Così Noè entra nell'arca con i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, a motivo delle acque del divino. Anche qua c'è l'ubbidienza di un uomo, Noè, che ha preso moglie, figlie, e nuore, ed è salito su quell'arca. Ehm, Noè ehm, era giusto in quella generazione, perché era una generazione particolarmente... Eh, depravata, departita, defolle, eh, tutte cose ci Oltretutto ci avvicineremo di nuovo a questi tempi. Un giorno eh, l'Apocalisse ci dice che torneremo, di questi tempi ritorneranno e non ci sarà più il diluvio, perché Dio ha promesso che diluvio niente più, ci sarà il fuoco. Eh, eh, che... eh, Prima eh, l'acqua e ora il fuoco. Ma per una sola persona Noè, un'intera famiglia è stata salvata ciò nonostante non erano tutti giusti Dio non ha guardato la giustizia della moglie o alla giustizia dei figli o alla giustizia delle nuore ma ha guardato la giustizia di Noè ritorniamo al, al punto precedente se in una famiglia ce n'è uno credente quella famiglia può portare alla salvezza può portare guarigione può portare liberazione tu devi imitare in questo caso Noè, devi portare la giustizia tua davanti a Dio in Cristo Gesù. Atti 10.34 Pietro, Pietro prese la parola e disse «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo che il battesimo predicato da Giovanni». Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficiando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Perché Dio era con lui e noi siamo testimoni di tutte, di tutte le cose da lui compiute nella regione della Giudea e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha resuscitato al terzo giorno e volle che apparisse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la, resurrezione dei morti, dopo la sua resurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Tutti i profeti che gli rendono questa testimonianza, chiunque crede in lui, ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che, stavano, eh, che ascoltavano il discorso. Versetto 47. Allora Pietro disse, forse... Forse che non si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi e ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo pregarono, lo pregarono di fermarsi ancora alcuni giorni. Gesù quando eh, è risuscitato dai morti ha fatto una cosa particolare. È apparso solo alla sua famiglia. Non è apparso ad estranei. Poteva apparire a chiunque, ma ha deciso di apparire agli apostoli e a quelli che erano nel solaio di sopra. Ha deciso di farsi vedere a quelli che lo hanno amato. Gesù sulla croce ha perdonato tutti. Li ha guardati e ha detto «Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno». E il perdono è sceso su di loro, ma Gesù non è apparso a loro. Gesù è apparso a chi lo ha amato, alla sua famiglia. La base del, eh, del risveglio spirituale non è la Chiesa, è la famiglia. Se in una famiglia c'è divisione, la Chiesa difficilmente si risveglia perché alla base del, della Chiesa c'è la famiglia. Paolo più volte esorta le mogli ad amare i mariti, i mariti ad amare le mogli, a trovare un accordo. E se l'accordo non c'è, ahimè, eh, il marito prende le redine della situazione e la porta avanti. Ma sempre e comunque si deve stabilire all'interno della famiglia il da farsi per la Chiesa. Se in una famiglia c'è divisione, anche nella Chiesa c'è divisione. Se c'è divisione tra marito e moglie, quella, eh, quello spirito di divisione rispecchierà anche la famiglia, anche la Chiesa. Gesù non è apparso a coloro che erano divisi, Gesù è apparso a quelli che erano uniti. Pietro era sposato. Probabilmente quasi tutti gli apostoli erano sposati, forse Giovanni non era sposato. Perché Paolo dice che gli apostoli erano tutti sposati e portavano... Si portavano dietro le loro mogli nelle loro missioni e servivano insieme ai mariti. Ci sono due o tre versetti che indicano questa cosa. Mai abbandon hanno abbandonato le loro famiglie. Gesù mai ha detto a Pietro lascia tua moglie. Anzi Gesù c'è a guarire la soggere e da quel momento in poi, eh, come si chiama, Paolo, se Pietro se l'è segnata e eh, per questo ha tradito Gesù. <ride> Tu mi hai fatto lo sgarbo e io lo faccio a te. Ok? Oggi dobbiamo pregare per le famiglie. Signore nel nome di Gesù noi ti vogliamo pregare. Intanto, Signore, per questi mariti e queste mogli, Signore nel nome di Gesù vogliamo che la parola di Dio possa scendere su di loro con potenza, la parola di questa sera, Signore, possa scendere con potenza. Fa, Signore, che ci sia accordo, ci sia unione, ci sia... <coughs> un cuore solo, un sentimento solo, un pensiero solo. Signore, noi vogliamo vedere famiglie che siano eh, fondate su Cristo Gesù. Vogliamo famiglie che siano fondate sull'amore. Vogliamo, signore, mariti e moglie che siano fondati con un solo cuore una sola mente in Cristo. Una corda a tre capi non si spezza, signore. Quando noi vediamo moglie e mariti che sono legati a te, L'unico vero Dio e Signore e Salvatore, quella famiglia può vivere, può essere santa, santificata, fortificata. Padre nel nome di Gesù Cristo, vieni, stendi la tua mano. Nel nome di Gesù stendi il tuo braccio, libera Signore da ogni, da ogni divisione, da ogni cosa capita male nel nome di Gesù, stendi la tua mano, lava col tuo sangue, fa Signore che ci sia ubbidienza nella famiglia, obbedienza l'uno all'altro e obbedienza alla parola di Dio, obbedienza alla voce di Gesù. Signore, santifica ancora queste coppie, queste coppie che sono uno, che pregano insieme, che lodano insieme, che ti adorano insieme. Continua, Signore, a santificarle, a benedirle, Signore, facendo della loro discendenza una benedizione eterna, nel nome di Gesù, così come Cornelio, da solo nell'ubbidienza della, della tua parola ha salvato tutta la sua famiglia ha portato lo Spirito Santo su tutta la sua casa noi vogliamo che l'ubbidienza di una sola in questa casa Signore possa portare allo Spirito Santo lo Spirito di salvezza Signore noi ti vogliamo pregare anche per quelle coppie scoppiate dove c'è un credente solo nel nome di Gesù vogliamo che la santificazione di questa persona possa toccare il coniuge con potenza, Signore. Che sia un esempio di ubbidienza alla Tua presenza perché anche i figli siano santificati, portati davanti a Te alla Tua gloria, Padre nel nome di Gesù Cristo. Stendi la Tua mano, Signore eterno. Stendi la tua mano, fa che una luce, Signore, in una casa possa brillare sempre, perché possa portare luce al coniuge, nel nome di Gesù, perché si possa convertire il coniuge e possa arrivare alla salvezza. Stendi la tua mano, Signore, su tutti quei casi gravi, gravissimi, nel nome di Gesù intervieni, Signore. Noi vogliamo vedere demoni caduti a terra, Signore, che si piegano davanti a te nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo vedere, Signore, i coniugi salvati, che siano una cosa sola con la moglie nei cieli, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ti vogliamo pregare per i figli, Signore, per i nostri figli, per i figli che Tu hai dato, Signore perché l'ubbidienza del, della moglie, l'ubbidienza del marito, sia un esempio portante, fondamentale per i figli, Signore. Perché la luce che brilla, Signore, nella casa, possa toccare anche i figli nel nome di Gesù. Stendi la tua mano, Signore. Vogliamo vedere una nuova generazione che ha preso l'esempio giusto dalla, dal papà e dalla mamma che ha preso l'esempio giusto, l'insegnamento giusto dei genitori. Vieni Spirito Santo, muoviti Signore. Domani, Signore, il mondo ti ricorderà così, vagamente. La maggior parte ricorderà i regali, l'albero di Natale, lo spumante, la mangiate insieme, ma noi vogliamo ricordare Te, Signore, colui che è venuto nel mondo per portare luce nel mondo e Ti sei servito della famiglia. Come base di partenza per la tua missione ti sei servito di Giuseppe e di Maria. Entrambi, Signore, sono stati ubbidienti. Maria ti ha detto sì, ha detto sì all'angelo, ha detto sì a Dio, si faccia di me quello che tu vuoi. Giuseppe ha detto sì all'angelo, ha detto va bene, io avrò questo figlio e lo chiamerò Gesù. Ti ringraziamo Signore perché per l'ubbidienza di queste due persone oggi noi possiamo godere della più grande e meravigliosa notizia che il mondo abbia mai ricevuto e vogliamo Signore godere di questa verità perché anche noi vogliamo essere obbedienti alla tua parola. Marito e moglie vogliamo essere obbedienti come Giuseppe e Maria. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, Signore Eterno. Ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo. Alleluia. Gloria a te, Signore. Sei santo in eterno. Amen. Grazie, Signore Gesù. E ti vogliamo pregare, Signore, per quelli che ancora fidanzato e fidanzata non ne hanno. Signore, vogliamo, tu hai nei cieli stabilito... Eh, la coppia giusta non la coppia perfetta non ce ne sono coppie perfette signore ma ci sono le coppie giuste quelle che l'uno va verso l'altro e che insieme possano percorrere la stessa via, tranquilli, sereni, possano andare avanti. Signore, noi ti vogliamo pregare per tutti i singoli che sono in questa chiesa, nel nome di Gesù, affinché tu possa trovare la persona giusta, possa indicare loro la persona giusta, quella che tu hai in cuore e in servo per loro. Ti vogliamo pregare, Signore, anche per i vedovi e le vedove, che sempre famiglia sono, sono la nostra famiglia, la famiglia della chiesa, e vogliamo, Signore... Che tu possa provvedere loro in una grande abbondanza, possa toccare le loro vite nel nome di Gesù anche attraverso la Chiesa. Grazie Signore perché tu sei buono, perfetto, sei meraviglioso, degno di lode, di gloria e di onore. Amen. Grazie Signore Gesù.